Per termini, quando farete le.? cioè ci saranno. il candidato verrà sempre individuato attra... attraverso le primarie online? E quando... Beh, stiamo decidendo il percorso. Mm. Quindi a che punto siamo? Beh, siamo al punto che stiamo definendo le metodologie. E il, non so se possiamo anche dirlo buon, buon punto sì, cioè tra noi poi le primarie. la conferenza stampa sì, la cosa importante è che per noi le primarie non sono quel giorno le primarie sono un percorso che si fa insieme anche alla cittadinanza si arriva poi quel giorno per diciamo, certificare sì. il risultato di quel percorso sì, sì. però noi diciamo, abbiamo, diamo più valore forse alla parte al percorso sì, insomma, alla questo, questo, che poi ci porterà al giorno delle elezioni quindi decide... come funziona? nel senso voi, cioè, voi individuate delle persone o sono le persone che direttamente si propongono e poi fate una, cioè, una noi, adesso stiamo, noi adesso ci stiamo guardando intorno per vedere quello che fanno anche eh, gli altri gruppi anche a livello nazionale grosso modo l'orientamento è sempre lo stesso, quindi è chiaro che sono tutte persone espressione del movimento da quello non si esce tutte che rientrano nei requisiti standard del movimento e poi stiamo semplicemente decidendo la metodologia adatta da applicare qua insomma, sia essa online, cartacea, una volta, due volte, più volte, questo lo stiamo definendo. Qual è la situazione del movimento in Umbria e nel Ternano? Un movimento che sta crescendo, che si sta radicando oppure è una fase di stallo? Il Movimento 5 Stelle, la Fattispecie Terni, Spoleto, Perugia e tutti gli altri piccoli o grandi meet up della regione hanno diciamo, preso, fatto tesoro dell'esperienza che stiamo facendo a Roma per eh, aggregarci di fronte a quelli che sono i problemi dei territori e anzi li stiamo portando con eh, grande forza a Roma. e Questo grazie al lavoro enorme che stanno facendo tutti i gruppi sul territorio. Io stesso sono stato portavoce di innumerevoli azioni che però sono state rese possibili soltanto grazie al lavoro dei territori. Quindi sì, c'è un grande radicamento sul territorio, una grande coesione dei gruppi che stanno lavorando e diciamo, tutti quanti ci stiamo facendo le ossa per il prossimo appuntamento elettorale. Ci sono però delle voci discordanti, insomma, o è una, diciamo, siete compatti in tutte le posizioni oppure ci sono delle situazioni un po' più di, anche di confronto? Insomma? in cui non tutti sono d'accordo magari sulla linea, eh, su come affrontare determinati problemi. Ma diciamo questa è un po' la nostra virtù che, che forse diciamo, eh, si, ci si ritorce un po' contro, ma in realtà il Movimento 5 Stelle è un movimento trasparente e aperto, quindi il nostro dibattito non è mai chiuso nelle stanze segrete ma è sempre alla luce del giorno, quindi probabilmente quello che appare fuori come una divisione è semplicemente un dibattito che avviene alla luce del sole, quindi sì, dibattito aperto, forti contrasti, io per mia esperienza eh, diciamo in questi 5-6 anni di Movimento 5 Stelle posso dirvi che sulle questioni eh, piccole, quindi quelle veramente di dettaglio, eh, facciamo dei grandi ragionamenti, grandi battaglie, ma sulle questioni quelle importanti, serie, politiche eh, la decisione è quasi sempre unanime, quindi eh, non c'è preoccupazione da questo punto di vista. Lei che è all'interno di questo movimento, appunto dal, dall'inizio praticamente, più o meno, lo, lo ha visto sta cambiando, si sta radicando, come si sta evolvendo? Beh, diciamo che in questi anni abbiamo raccolto una grande consapevolezza di noi stessi. Eh, ovviamente anche noi quando siamo arrivati a Roma, tra i parlamentari non ci conoscevamo nessuno, fra di noi se non i gruppi territoriali, e abbiamo scoperto grandi competenze eh, dei nostri colleghi quindi c'è grande stima reciproca perché veramente abbiamo scelto delle persone ovviamente parlo per i miei colleghi ho trovato delle persone, delle persone straordinariamente competenti e quando vedi una persona che fino a pochi giorni prima era semplicemente un, un tuo amico che stava condividevi semplicemente dei carzeppo dei volantinaggi così e lo vedi che va e parla faccia a faccia con eh, Presidenti di Commissioni e Ministri e sinceramente dice la sua, questo ci dà un grande orgoglio e grande consapevolezza. Pensa che nelle amministrative che ci saranno, appunto, vari comuni Umbri il prossimo anno, il Movimento 5 Stelle riuscirà ad imporsi anche magari eh, a livello di sindaci? Ma, eh, questo ce lo auguriamo e noi lavoreremo in tal senso. Il, il nostro punto di vista è che noi dobbiamo venire fuori, uscire dal buio che ci ha accompagnato per questi ultimi 20, 30, 40, 50 anni. E questo lo facciamo soltanto se siamo costanti nel tempo, questo lo possiamo fare con un consigliere comunale, con due, con un sindaco, a noi questo non ci interessa, a noi ci interessa il contatto con il cittadino, un'azione costante e continua perché ci stiamo rendendo conto che le cose effettivamente stanno cambiando. Piano piano, poco alla volta ci riusciamo perché come sarà diciamo, lo slogan elettorale da qui fino ai prossimi mesi vinciamo noi. Terni vi state preparando per le amministrative, come? Ci stiamo preparando prima di tutto considerando quali sono le esigenze dei cittadini e del territorio, quindi continuiamo semplicemente a fare il lavoro che già facciamo da, da più tempo, da anni con il meetup di Terni. Questa è la considerazione fondamentale, cioè continuare le battaglie che abbiamo portato avanti fino ad oggi e inserirle in un programma comunale che ovviamente è in linea con, con quello nazionale, sarà calato nel territorio e lo si farà insieme alle esigenze appunto dei cittadini. Come lavorate sul territorio? Chi sono le persone che si avvicinano al vostro movimento Pieternico? Beh, noi lavoriamo sul territorio, eh, confrontandoci con i cittadini e ascoltando le loro esigenze. Ad esempio ascoltiamo molto le esigenze della piccola e media impresa che eh, dovrebbe essere l'ossatura economica del Ternano che purtroppo eh, è, è uno stagno, immobile completamente, stando immobili non si può eh, progredire e quindi eh, ascoltando invece le esigenze dei, dei cittadini e soprattutto degli imprenditori ci siamo resi conto ad esempio che sarebbe bellissimo avere una città a burocrazia zero. Uno che in un'ora esce e ha eh, le autorizzazioni per aprire le proprie attività e per portare avanti il proprio progetto. Questo tipo di persone, insomma persone che lavorano nell'ambito del mondo dell'imprenditoria, vi stanno cercando di più nell'ultimo periodo, insomma state diventando un punto di riferimento per questa categoria in difficoltà in questo momento. Sì, eh, siamo diventati un punto di riferimento perché la politica tradizionale non sta dando risposte ai, eh, agli imprenditori. Perché, ripeto, è tutto immobile e siccome il mondo gira sempre più velocemente, cambia sempre eh, più velocemente, stare immobile, chiunque governi, non riuscirà a risolvere i problemi perché comunque eh, una società immobile non può progredire, non può creare reddito, non può creare tasse. Faccio un esempio stupido, perché un, un negozio che non produce rifiuti deve pagare la tassa sui rifiuti? Perché, eh, ad esempio, uno che ha bisogno di fare delle cose, ha bisogno di 10 autorizzazioni da uffici diversi, deve muoversi e perdere tempo per lavorare? E questi sono il tipo di esigenze anche che vi fanno presenti le persone che sì, arrivano? Eh, a... Tutte le persone, anche sull'edilizia, ad esempio, per far ripartire l'economia ternana subito, eh, l'unico campo è l'edilizia, e ci chiedono di far ripartire l'edilizia. Ovviamente noi siamo contrari al consumo di suolo, e quindi ristrutturazioni delle scuole, degli edifici pubblici, coibentazione, eh, ma far lavorare le piccole imprese e non quelle grosse con opere megagalattiche come sono state fatte in questi anni dove lavorano sempre i soliti eh, e sempre le grosse imprese lasciando le briciole ai, ai piccoli. Sul diciamo, il, il percorso del movimento, perché qui a Terni le tappe che ci sono state del movimento, quando è che vi siete presentati per la prima volta? Eh, ai cittadini, insomma, quando mi hanno dovuto conoscere. Ah, guarda, in realtà il Movimento 5 Stelle Terri nasce. nel 2007? Sì, 2006. è stato uno dei primi. Nasce nel, nel, 2007, 2007. 2007. nel 2007 e ha seguito un po' tutto il percorso, con varie eh, vicissitudini, anche ricambi di, di, di persone, però questo è, è fisiologico. Mm -hmm. e, quindi ha fatto... da lì. Per... Sì, sì, sì, sì, Invece mh, a livello regionale, diciamo Terni e non solo, siete riusciti ad ottenere dei rappresentanti all'interno delle istituzioni, due, allora, oltre a Spoleto che lì ho visto... Lì ci sono... e tre, trevi Corciano. e Corciano, Corciano. Corciano. due a Corciano, sì. Sì. Due addirittura, sì. Mm. Questi proprio alle ultime amministrative. quello sì, mi ricordo quello di Spoleto. Lì è stato il primo, cioè il primo comune. L'unico in Umbria, cui... il primo, sì. Più ovviamente poi voi tre parlamentari unici che siete riusciti. prossimi eventi che voi organizzerete, insomma incontri? Attività locali o nazionali? Locali, Beh, noi diciamo adesso inizieremo, ma in realtà continueremo a fare quello, quello abbiamo che abbiamo fatto sempre, sempre, cioè eh, incontri con la cittadinanza, quindi quelli che noi chiamiamo meetup e poi. Eh, banchetti, gazebo, sì, La Intensificherete in vista appunto degli appuntamenti amministrativi? Sì, sì assolutamente sì. E, la, percezione... la, campagna, la conferenza stampa per primarie? Quando la sì. Quello... stiamo preparando. Ah, stiamo, stiamo decidendo il giorno... Poi... Sì, sì, certo. sì, sì, vediamo tutto. Non avremo... di... Lui poi il mio numero. Sì, non si appena abbiamo sciolto i nodi tecnici, diciamo, immediatamente facciamo la comunicazione. Okay, un discorso importante del Comitato, non so se posso aggiungere, sì, sì, sì. è che la modalità nostra è stata anche quella di eh, lavorare insieme a tutti i comitati cittadini che si sono formati nel corso degli anni. Cioè noi dal 2007 si è appoggiata alla battaglia Nottevere Nera, eh, abbiamo lavorato con il comitato non genitori che è indipendente da noi, ma comunque sia abbiamo sempre dato il nostro appoggio, il eh, comitato No Cavalcavia... Cioè, diciamo, tutto quello che è stata la mobilitazione civica, tutte le persone che comunque si sì, hanno trovato le porte chiuse a Palazzo Spada, hanno trovato dei muri di gomma là dentro, che non hanno saputo dove sbattere la testa, una... internano, si sono rivolte a noi come stanza. Quindi diciamo, noi ci facciamo eh, promotori di queste stanze. Ecco. E il percorso nostro è questo, non cambia niente, non è che faremo de... cioè, sì, A noi non ci piace il discorso di cavalcare a livello elettorale le questioni, noi abbiamo sempre portato avanti le nostre questioni, quindi continueremo così. Non capito In Umbria le prime liste vostre quando sono state presentate? 2009. 2009. Perché lì nel 2009 sono... Sì, Perugia e no? Eh? le prime due liste sono sì, presentate. Sì. Quando ancora la percentuale non era stata inventata? <ride> nel 2009 per noi la percentuale ah, non era stata inventata, no, altri. la usavamo sì, per, per altri scopi. Va bene, mi sembra di avere tutto, Sì, vedendo se ci fosse qualche altra informazione che mi serve, ma no, ci siamo. Sì, a posto, io vi ringrazio allora per la disponibilità, questo va in onda martedì.